E giochiamo a Rumbleverse. Un nuovo gioco che sta spopolando ovunque. Ed è divertentissimo. Io adesso mi devo lanciare. E ovviamente col lancio c'è il primo consiglio che vi voglio dare oggi per giocare meglio. Qua, se vi buttate direttamente sopra un item, succederà una cosa bellissima. Ovvero che si spacchetterà da solo. Cioè nel senso è una cosa strana, ma adesso vi faccio vedere. Dovete stare attenti appunto di buttarvi direttamente sopra ad uno, ad uno di questi cosi. Però dobbiamo... Ok, ok, ok, qua, qua, qua, qua. ok, avete visto? Ha funzionato, infatti si è aperto. E direi che partendo così, appunto, potete partire molto più meglio, anche se non si dice. E, vabbè, ovviamente qua noi... Ah, andiamocene via. Via, via, via, via, prima che ci, ci, ci ammazzino tutti quanti. Ovviamente qua io devo cercare di sopravvivere, amici, ok? Oh, de devo prendere un potere. Adesso, ah, questa è buona questa. Questa la posso lanciare addosso, mio dio. Dammi qua tutte le cose Questa cura come vedete qua Allora questa carne cura se non lo sapevate Oh yeah lo sto facendo fuori a sto schifoso Vieni qua Vieni qua ah. <ride> Volevi far qualcosa invece non hai potuto Eh lo so adesso puoi solo difenderti Perché stai ancora qua dovresti andartene via signorino Via Lo voglio lasciare stare perché Guardate cioè, mi ha fatto proprio innervosire, sapete Adesso magari arriva da me Vi immaginate se arriva da me Sta veramente arrivando Ma come si permette Madonna mia Vieni qua Brutto schifoso ca... Ma veramente Ma è stupido Ma io lo volevo pure lasciare andare Dai ma Cioè allora Ho capito che ti ho fatto arrabbiare Mi scusi Ho capito Però adesso non serve essere così nervoso Contro di me Contro il Dunis povero Che è tutto quanto in difesa Ma allora Il signore può fare a meno di parlarmi nelle orecchie Per favore Sarebbe Una cosa carina Da fare no? Non so se vedete nel gioco c'è una barra a destra in basso. E praticamente in questa barra più alta è, cioè più praticamente piena è, più possibilità di recuperare vita hai senza, senza fare. Con dei perks, cioè senza tipo cercare la vita. Um, cioè tipo, senza cercare tipo le cosciotte che ti danno la vita, no? Se avete presente. <ride> e praticamente questa cosa è molto utile. Ovviamente questa barra di cui ho parlato... Uh, vi dà la vita solamente se avete tipo i perks giusti. Mm. Questo qua, il signorino, vuole battersi contro di me, ma non ha capito niente. Ma che schifo! No, non ti permettere, brutto schifoso. Madonna mia, quanto l'odio! Mettila, Madonna. Ah, questi giochi, raga, Madonna. Ma, vabbè, guarda, io vorrei proprio ucciderlo. Sto qua perché mi sta proprio antipatico. Però, vabbè, mm, è meglio lasciarlo. Ehi, hey, tu, vai via, vai via. Dove stai finito? Vieni su... Eh, stai scappando, eh. Eh, ma guarda che io ti prendo prima o poi. Madonna. Perché poi la gente scappa quando è troppo in difficoltà? Vabbè, poi è normale, è normale. Lo capisco. Raga, raga, sto morendo. Raga, no. Raga, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ok. Per fortuna il cerchio è restato. Come vedete, questo è chiaramente anche un mezzo gameplay. Ma perché mi piace troppo? Comunque, se volete, chiaramente, vi porto altri aiuti. Ancora più aiuti di questo. Chiaramente, sempre ammesso che voi lo vogliate Mi raccomando, voletelo, perché mi piace troppo Questo gioco, lo amo Io intanto che me ne sto qua, ehi signore, no, venga qua che ci sono Vabbè, vai Va bene, voi stare, volete escludermi come al solito Va bene, io dato sono sempre l'escluso Nessuno gioca mai con me Posso usare, esatto Questo, per chi non lo sapeva Poteva, si può essere si può Usare per lanciare in testa Le persone, per essere lanciato. lanciate proprio Pem, Adesso guardate lo faccio giusto per soddisfazione personale Perché voglio farlo Brutto Vieni qua No, devi Signora, venga qua immediatamente Venga qua Olè Bene Eh? Oh, no Ha rotto le scatole Mi scusi, eh Mi scusi, mi ha rotto No, sono morto No oh, Ma che forza aveva Io direi di andare vicino ad un coso Per mangiare Diciamo tipo ad un ristorante O come caspita si chiamano E praticamente lì Ovviamente ma certo Che sì Ovvio Vabbè praticamente lì um, Non ho capito come ma ti danno la vita È un'altra carrellata di indizi E cose divertenti per voi Diciamo aiuti che vi possono ci Possono essere e me li sono pure scritti eh, Se riesco a leggerli magari uh, E? Eh, ah ok Poi più colpisci certo praticamente Ci sono i danni ad aria che sono i più forti! L avete capito proprio bene! Perché questi non si possono né schivare... E... Mh, diciamo che se ce l'hai, diciamo... Lo, fanno anche molto male, no? Quindi, cioè, nel senso, sono potentissimi... Perché, sapete, si può usare questa protezione normalmente... Però... Con il danno d'aria non proprio... Vedete questo? Praticamente, questo è un potere... Che... Allora, adesso... Se tu ti butti forte... Praticamente... Sopra da una persona Questa persona praticamente Avrà molte probabilità di droppare una cosciottona Che ti dà la vita Tutti noi sappiamo che le cosciotte danno la vita Giusto? <ride> Raga è stra divertente comunque Perché ho lanciato il cestino Dai sono scemotto per un pochino Perché mi fa ridere perché ho lanciato il cestino Nel, nel mezzo della battaglia Sposo pazzo da legare. Oh oh oh, qua c'è un'altra cosa da lanciare, raga. Ho capito che comunque questo gioco io lancerò cose. E questo è ciò che io farò nel gioco. Lancerò cose. Avete qualcosa in contrario? No, perché mi sembra proprio che non ci sia niente di qui. Strano, giusto? Ascolti, dove sono finiti tutti in tutto ciò? Cioè, dove stanno? Punto di domandona grosso quanto l'Empire State Building. Che credo sia un palazzo grande di New York. Credo. Ovviamente possiamo avere degli oggetti nell'inventario in E se non lo sapevate Il corpo flasha un altro consiglio Allora mi spiego meglio cosa significa questa cosa Praticamente se tu colpisci Qualcuno E questo qualcuno flasha Dopo che l'hai colpito vuol dire che non lo puoi più colpire Perché devi aspettare un attimo Ma se tipo tu schianti al muro Una persona un proprio così Boom <ride> E poi dopo il corpo non flasha Vuol dire che tu puoi fare una combo super fighissima Che ti permette di Uh, colpirlo ancora e ancora Praticamente su Questo ci vuole tanta pratica però Cioè nel senso In teoria Lo so Perché l'ho sentito in un video <ride> In pratica um, Diciamo che fa Un pochino più difficile Sto un po' sulla pratica Però proviamo a metterlo in pratica Qua Bam E eh, avete visto? Vedete? lo no, scherzo Più o meno <ride> Ecco, vedete adesso... Eh no. Mi scusi, la smetta, brutto, schifoso, pervertito che non è altro. Che sta facendo... Comunque eh, il signore picchia tanto, cioè mi ha ucciso, va bene. Ok, no, sono ancora vivo, raga. Ok, mi sa che sto per morire, però. Aiuto. Devo raccogliere, devo raccogliere. Dai, prendi, raccogli. Ok, ho raccolto questo. E che posso avere un po' più vita. Però devo raccogliere anche l'altro. Allora... So che non si dice raccogliere comunque, non iniziatemi a scrivermi nei commenti. Eh, non si dice raccogliere. <ride> che stupido che sei! Si vede proprio che sei uno youtuber? Caro, eh? allora, non ditemi così perché sennò poi dopo mi offendo. Raga, sto vedendo un tizio che mi si era avvicinato per un attimo. Mi stavo cagando addosso in una maniera unica ed impressionante. Però per fortuna se n'è andato. Guarda che prendo sta mazzona qua e te la do su per il. Um... Andiamo avanti con il gioco e vediamo un attimo cosa possiamo conquistare qui. Forse possiamo conquistare la vita di qualcuno. Vabbè, me lo auguro, sinceramente. Però eh, questo è il sumo slam Che poi mi fa, mi fa ricordare Dei sumo lanciatori così Di Ben 10 raga eh, Scusate ma quella era tanta roba Tanta roba quella E eh beh ma cioè, ma, vi ricorda, ma chi è che seguiva Ben O oh, chi è che lo guarda ancora ad oggi Perché c'è Ben 10 ad oggi? Ma chi guardava il primo Ben 10 nei commenti Hello uh, Scusami Scusami Io sto cercando di Vai via Brutta schifozza <ride> L'ho fatta fuori Non l'ho fatta fuori affatto No, scusami, perdonami, perdonami, perdonami Non volevo Non volevo, non volevo, non volevo Non, volevo, no, non farmi del male È veramente, veramente, veramente Tanto mi sono stupato Vieni qua Dove sei finita? Madonna mia Via ah! Via Vedete che non lampeggiava Eh, lo so, adesso sono super esperto Però, veramente Morciari Vedete, non sta muore <ride> Comunque, sto dicendo parole sono mie uniche Veramente tanto Veramente tanto Oh mio dio Sto morendo Sto morendo Sono KO Infatti sono morto Chiaramente fatemi sapere Se volete vedere Altri di questi video Commentate Mi raccomando Iscrivetevi al canale Perché dobbiamo diventare Sempre di più E conquistare il mondo Vabbè Terzo eh E ci vediamo al prossimo video Ciao